Quest'8 marzo 2016 celebriamo la quinta edizione del premio Donne Pace Ambiente Vangari Matai, un premio al quale teniamo molto, che ha ricevuto negli anni molti patrocini istituzionali e che serve a valorizzare e dare visibilità all'impegno delle donne in difesa dell'ambiente e del diritto alla salute. Quest'anno, ci teniamo molto a dirlo, abbiamo deciso di dedicare il premio a Berta Caseres che è una leader indigena honduregna che è stata brutalmente assassinata alcuni giorni fa il 3 marzo proprio in virtù del suo impegno. Questo è un premio dedicato alle Guardiane della Terra e siamo molto contenti di essere qui anche quest'anno. Uh... Questo premio arriva come, dire, come una sorpresa meravigliosa eh, perché è un premio che viene dato ad un impegno non mio ma un impegno di una intera collettività di tante donne e tanti uomini eh, che hanno come dire, combattuto con convinzione, con argomenti, eh, una, uno dei progetti più impattanti eh, dell'Adriatico, la costruzione della piattaforma offshore Ombrina. Io, innanzitutto, come madre, ma anche come attivista, all'interno del coordinamento Noelettrodotto elettrodotto Villanova-Gissi, eh, ho iniziato documentandomi, informandomi su quello che avrebbe comportato la realizzazione di quest'opera e ho anche tese, partecipato ai momenti di opposizione dei proprietari terrieri all'esproprio. In seguito a questa mobilitazione mi sono vista recapitare 24 citazioni in giudizio civile con una richiesta di risarcimento danni complessivamente pari a 16 milioni di euro. In questo momento sto affrontando le cause in, in tribunale perché a differenza di altre persone, quali i proprietari che hanno in qualche modo barattato la, la rinuncia a queste citazioni con il passaggio per la realizzazione dell'opera, sto andando avanti, cioè non, ho te, cercato di non avere paura. Perché noi dobbiamo combattere oltre contro gli ostacoli che normalmente abbiamo, dobbiamo combattere anche contro l'apatia e l'indifferenza delle, delle persone. E questo forse è un lavoro molto ma molto difficile da farsi, però noi coraggiosamente lo facciamo. Sono un medico, un oncologo, in prima linea a supporto di chi combatte per l'ambiente e di chi combatte sostanzialmente per il futuro della nostra terra. Noi mettiamo a disposizione quelle che sono le conoscenze scientifiche che troppo spesso vengono travisate e eh, diciamo utilizzati in funzione di interessi che non sono quelli che ci appartengono e questo noi lo vogliamo denunciare con forza e con coraggio. Questo è un tema che mi vede impegnata insieme a tutti i medici per l'ambiente perché veramente il tema, della il tema della salute è un tema prioritario che unisce tutti e soprattutto unisce le donne perché siamo le prime ad avere a cuore la salute dei nostri figli e quindi difendendo l'ambiente difendiamo la vita e difendiamo soprattutto il futuro delle generazioni che verranno. Noi lottiamo da tanto tempo per quella che è un cambiamento della mentalità, quindi culturale, prima che economico, prima che diciamo, commerciale di qualsiasi altra natura e negli ultimi anni ci siamo dedicati ad una battaglia in particolare che è quella per l'endometriosi perché è una malattia in cui è stata scientificamente dimostrata una correlazione tra inquinamento e, e, e cronicità della malattia stessa e, e quindi diciamo, come si fa a parlare di riconversione in una città quando è negato il diritto alla vita e che dovrebbe essere il diritto fondamentale ovviamente bisogna parlarne, bisogna parlarne anche quando eh, ti dicono che eh, stai facendo crollare il mercato immobiliare di una determinata zona, perché denunci gli scempi che sono venuti, gli interramenti di rifiuti tossici e quant'altro, se eh, ti dicono che magari eh, stai creando problemi ai prodotti di una determinata zona, all'economia. Sono, sono orgogliosa di questo, di questo premio, ce ne sono stati tanti gli anni però quando i premi arrivano dalle associazioni, arrivano dalla gente che si adopera per fare le cose. Non c'è niente da fare, sono quelli più graditi perché significa un riconoscimento per quello che si fa insieme eh, cercando di cambiare qualcosa e oggi ci sono tante donne eh, premiate che veramente insomma, eh, si sono portate sulle spalle il peso di battaglie importanti, quindi come dire io posso aver dato il mio piccolo contributo con il mio con il mio lavoro, fatto anche questo di passione, ma che non può mai essere eguagliato alla passione che queste persone fanno eh, semplicemente perché, per amore della, della loro terra.